La parola diversità non è un insulto, la parola diversità ha sempre significato ricchezza, la diversità cioè la maniera eh, differente dei popoli, dei singoli, dei gruppi, delle identità di esprimere un qualche cosa che è eh, particolare. La diversità quindi non ha nulla di discriminatorio quando è vista nel, nel, nel significato puro, pulito del termine. Ora, io parlo da non credente assoluto ed ipercritico, quindi non ci sono implicazioni di stampo religioso, semmai di stampo naturale. Quindi io dico, eh, non concepisco il razzismo biologico o ideologico, né tantomeno riesco a concepire le discriminazioni di genere, di, di, di, di gusti sessuali, eccetera. A mio avviso ognuno ha il diritto alla propria libertà di espressione, in tutti i settori, compreso quello dei gusti sessuali, compreso quello del genere, eccetera. Il che non significa che eh, occorra fare una specie di marmellato, unificare il tutto. Il cetriolo rimane cetriolo, la banana rimane banana, il pomodoro, pomodoro. Se non ci sono questi tre gusti diversi, le ricette non riescono. Il tentativo qui mi pare che eh, ingannando e cioè cambiando fraudolentemente il significato del termine da diversità si intenda discriminazione, il che non è. perché chi conosce la lingua sa che diversità è una cosa come ho detto prima, discriminazione è un'altra. Il fatto che un bambino abbia una madre o un padre non discrimina né l'uno né l'altro, né tantomeno discrimina colui il quale ha gusti sessuali diversi e ha compiuto scelte diverse, quindi non vedo perché eh, un, un progetto di legge debba stabilire in assoluto che non esiste differenza alcuna, che eh, si va verso la, il piattume totale, si va verso una miscellanea in cui nessuno ha più caratteristiche, un mondo senza caratteristiche è un mondo destinato alla fine perché è un mondo senza caratteristiche è un mondo senza curiosità che è alla base della cultura ed è alla base sia la cultura che la diversità dell'intelligenza questo è il mio pensiero quindi sotto questo aspetto io sono con questa manifestazione assolutamente laico senza nessun presupposto di tipo religioso